No ti giuro non ho mai lasciato a casa il treppiede e Ho detto, tanto non lo uso mai Eh, affetto Oggi sarà come ho <ride> Sei schiacciato sul tavolo Buongiorno a tutti e benvenuti a Budapest Io e Jimmy siamo qui in vacanza per la settimana di Pasqua e ho pensato di farvi un video vlog un po' alternativo, nel senso che ho preso spunto da fellow youtubers che l'hanno già fatto e voglio portarvi a vedere la città ma nel frattempo rispondere ad alcune domande di coppia su di noi, su come siamo conosciuti eccetera. Ora non voglio dirgli tutte le domande perché sennò no si prepara, quindi iniziamo questo vlog Q&A un po' un casino e iniziamo! U&A parte prima, ciac, vai. Vogliono sapere come e dove ci siamo incontrati per la prima volta. Ci siamo incontrati a Prato, dovevamo andare a una festa. Sì, ecco allora era una serata alcolica, quindi <ride> diciamo la verità. Ah, ah, sono... ah, ti sei dimenticato? No, non mi sono dimenticato, però questo mi fa pensare alla prima impressione che ho avuto di te. Che ero un alcolista. <ride> I i No, non salutano, sono cattivi, gatti, i gatti. Ma gli cani? No, stai mi cazzo no. Dove era totalmente free drink E io era il periodo in cui andavo giù di vodka fragola Red Bull Ne ho bevuti tantissimi Tanto che io e Jimmy non ci conoscevamo Però eravamo andati a questa festa insieme E diciamo che prima di arrivare alla festa Comunque un pochino io ci avevo fatto un pensierino E alla festa Vuoi l'alcol, vuoi qualcos'altro Ci siamo ritrovati Davanti? No, ma sei serio? Davanti a un quadro di frutti? No, un quadro... come si chiamano quei quadri? Natura morta? E diciamo io lì ho spoderato tutto il mio inglese macaronico. E mi ha incominciato a descrivere il quadro di Natura Morta in inglese. Non so senza parole cioè, non so. <ride> Sei rimasta senza parole come ora <ride> E io non so come con questo mi ha conquistata Te cos'è che bevevi? Vodka? Io bevo vodka fragola Red Bull okay. Poi a questa festa hanno incominciato a distribuire no, le fragole. Non è vero che le hanno distribuite Sono andato io dal tizio che andava a nascondere in una stanzina le fragole. E niente, io sono riuscito a farmi dare una vaschetta. Non so come. Sì, ma il fatto che tutta quella vaschetta me l'ha fatta mangiare. Non è vero, lo mangio io. Lui trovava una cosa molto sexy dovermi imboccare la fragola. Vabbè. Beh, Vabbè, se stare. lo mettiamo così è assurdo. Cioè. È <ride> vero ma messo in quella situazione... sì. sì messo in vero. quella situazione ci stava, solo che un in bocca a una e un in bocca all'altra mi sono mangiata mezzo chilo di fragole E mischiata all'alcol mi ha fatto venire la nausea, soprattutto nel viaggio no, di no, ritorno in macchina No, no, e lei vomitate, macchina, non ricambiare <ride> No, nel viaggio di ritorno in macchina io ogni 3x2 chiedevo all'autista di fermarsi perché devo vomitare e Jimmy! Jimmy, Simo <ride> Ciao Simo Jimmy era il passeggero dall'altra parte Quindi lui ogni volta che ci fermavamo Io aprivo lo sportello per vomitare Lui usciva, correva, faceva il giro della macchina E mi teneva i capelli E questo è stato come Capelli, fine, testa, ecco. qualsiasi cosa tenevo perché... Ma ti mi proprio fatto <ride> anche sulle scarpe. No spero di no cioè, vabbè. Ecco questo è stato come dove ci siamo conosciuti Ok, Thank you. Bene adesso andiamo sì, Nei tunnel Tesoro così posso scappare e lasciarti qua Andiamo nel tunnel con questa, lampada. Rispondiamo a una domanda qui. <ride> Segreti del castello di Budapest ed è buio. Abbiamo una lampada, Dimmi non scappare. Dai, no, non è Oh, raga, la situazione è questa. Io vado avanti con l'ombrello. Dimmi un gobbo, <ride> A mi ha preso una paura terribile Di qua dai dimmi no oh! Ah! oh ma sei impazzata santa mia oh <ride> cibo che non mi piace. Un cibo che non piace a Silvia sono i dolci. La maggior parte di torte de dessert classici, sì, dai. Sì, Mettiamola vero. così. A te non piace lo strudel di mele. No, no. Cosa ordino da bere solitamente? Faccia <coughs> bevuta a base di acqua, ghiaccio e limone con la cannuccia. Orta orta. Tu invece <ride> ordini un Long Island. Ieri sera. Mm, ieri sera, ieri sì. sera, qual è il mio libro preferito? Ciao Nana, no, questa non la so, no, voi lo sapete, stai scherzando? No, non la so, non lo so, davvero qual è? La verità sul caso, Eric Bert. Ho fatto una pippa così a tutta Italia. No, no, non dire questo. No. Sei seria? Potrei dire il tuo libro preferito, Are You very Serious? Qual è il mio libro preferito? Non esiste, Jimmy non legge No, non è vero Ho comprato un libro l'altro giorno Non me lo ricordo è il libro preferito. Beh, è un però libro. ho comprato un libro di cui sì, mi ricordo Jimmy il nome legge. Insinui che non mi ricordassi <ride> il nome Non sa filmare, lui tiene la fotocamera in mano e basta Qual è il mio soprannome? Fashions Tramette? Ammetti Jimmy eh, è un disastro no, questo ma, gioco Come ti no, chiami tu? Ma ti chiamo in tanti modi Recentemente Vabbè, ma Non ti detto Tutte le posso ah, tirare ah, fuori io cioè, Non che sono spettamenti no, dei miei vedi, confronti Ma lo vedi? Ma, ma ti sei fregata da sola? Ultimamente sei seria? Comunque ultimamente è orsacchiotta Perché non si fa i <ride> peli Non si fa i peli sulle gambe Ha dei peli Dio <ride> Più lunghi di mia! Più lunghi di mia! Vabbè, oh ragazzi, l'inverno è appena finito e l'estetista deve ancora essere chiamata. Ragazzi ragazzo non è un cazzo. ci vediamo tra cinque anni non mi vedo dai no è vero no no no, no. Questo, questo però lo puoi dire anche te io davvero vivo molto al presente non mi garba a vivere troppo al futuro vabbè per... però non puoi andare a vivere insieme allora c'è un obiettivo nella vita è quello di finire quanto prima gli studi <ride> e andare immediatamente a vivere con Silvia per vedere se le cose vanno davvero bene oppure Quindi no. Quindi questo fra un anno, <ride> poi se vanno bene, tra cinque anni... Eh, per... Miglia, no? Vai, ciacche, cambia! <ride> <ride> se doveste scegliere di consumare una cosa sola per il resto della vostra vita, rifiutando l'altra, scegliereste la pizza o i pancake? Io forse sceglierai il pancake perché lo puoi fare al gusto pizza Ma va che cari <ride> ah, Come vedete la futura convivenza a livello alimentare Jimmy accetteresti di non consumare glutine per non contaminare la cucina? <ride> no Allora, eh, allora eh. Quando sono a Piacenza cerco di non portare dentro casa pane per tanto un giorno o due quello è piacenza e gluten free però tutta la vita no io avrò il mio angolino come funziona a Padova sì. come funziona a Budapest come funziona a casa mia e ognuno al suo angolino ogni volta sarà un po' uno sbatti dovergli dire "Oh, ricordati lavarti le mani oh, ricordati lavarti le mani e poi qua. non è detto che avrò questo problema ciao <ride> Ha ha ha ha! I pregi allora solare intelligente e determinata grazie difetti lunatica o volubile lunatica Qualsivoglia, voglia hai degli alti e bassi paurosi bene vabbè te lo concedo secondo i miei standard sei su un altro livello di femminilità che io non approvo totalmente cioè? Eh, un po' troppo poco femminile sotto alcuni aspetti ok cioè, ragazzi spettacolo così e poi fa fa pizzamino <ride> velusino l'ultimo disordinata <ride> ci sta pregio di fatti miei tre pregi sei buono Molto buono, mi dai ragione, ed è un pregio. Paraculo. Sei molto pulito, mi pulisci il fornello, cosa che io odio. Tre difetti. esagerato Quando leggi parlotti, e io non lo sopporto. Quando ti metti a fianco a me a studiare, a leggere... E guarda, è un gran... La testa, mente, lui deve parlottare, è insopportabile, io mi devo mettere le cuffie non, A mente, a mente, a mente non memorizzo E okay. guardami, già, già mi dà noia quando leggi Jimmy qualcosa di normale Cioè se tu devi leggere un cartello, tu leggi tutte le parole, le, le parlotti Non riesci a leggere <ride> a mente lo togli, No, invece sì, è proprio vero, questo. è una cosa che non sopporto A volte riesce a rigirare la frittata in modo che sembra che io ho fatto una marachella, ho creato un problema quando in realtà sei stato tu ma riesci comunque a darmi, a rigirarmi e a darmi la colpa a volte vabbè, a volte sì, per me è un difetto e... a volte sei proprio lento cioè, prima di uscire ti devi vestire, un po' mattare e fare la doccia. qual è la cosa più strana che faccio? Eh, la cosa più strana che fa indubbiamente, è a 25 anni eh. guardarti le puntate del solito <ride> La cosa più strana che fai tu è che ti svegli sopra il Ma ti svegli proprio tipo, ah, sì, ok, sono pronto E salta e arriva in piedi e in un secondo in piedi Cioè per me è assurdo, la mattina è un trauma ogni volta Silvia Scanner, per domande per il Q&A Stranezza che ti fa ridere di me Ecco, reazione di Silvia quando trova l'esempio Praticamente, allora, Jimmy ha delle reazioni esagerate, spropositate per cose minime Ad esempio, quando si versa il cacao dal sacchetto e gli casca la pallina grossa Cioè, uno, la reazione normale è Nessuno ha una reazione, la raccogli e la metti via No, Jimmy, come a fare No, disastro, no, disastro <ride> Che uno arriva dal tuo senso fa Ma che è successo, Jimmy? Eh, nulla, mi è caduta la palla più grande di cacava <ride> Una stranezza di te che mi fa ridere È quando io ti faccio un gelosire apposta Per vedere le tue reazioni, le tue facce che mi fanno buttare via dalle risate. No, e io sono molto espressiva, quindi. Però sono bravo. È vero? E' vero? ecco, fatti schiacciare. <ride> Comunque lui, sì, lui si diverte a farmi ingelosire per vedere le mie reazioni ed espressioni. No, not good. Io sono ma furbo. Nel far finta di farti ingelosire, apprezzo le altre ragazze. Questo non lo mettiamo, no. il gatto più coccolato del mondo ora te la pongo io una domanda mm. ma come farai a sopportare i miei capelli e il pelo di luna visto che sei allergico? quando andremo a vivere insieme? se andremo a vivere insieme Ecco, hai detto bene, non ci si va, almeno ho risolto il problema Aspetta che c'è questo ciuffetto antiestetico Ok, orrore. Comunque è vero Jimmy è, è allergico è. al pelo di carto. Chi c'è? Te vai, te vai Ogni volta stanno tisci e vengono gli occhi rossi, rossi, rossi Vedete questa mano con cui ho carezzato Luna Se io ora mi tocco gli occhi, addio È bella che lui lo <ride> Salutiamo Oh, vi si fa la Io domani parto perché venerdì ho il mio primo workout con Adidas, mentre Jimmy si goda gli ultimi due giorni con mio fratello e poi torna con i miei. E niente, quindi io concluderei qui questo video perché chiuner di coppia non ci sarà più visto che ci separiamo. Si è visto, eh? <ride> Cattivone, speriamo. Lo speri anche tu, Jimmy. Cosa? Che il video vi sia piaciuto. Certo! E ci vediamo... Al prossimo video. Ciao! Ciao! Vai con me? Vai con me? Ciao! Fai no, <ride> fa la ah. chiusura con me. Eee! Eh.